You're a good, good, good, good, good, good, Ciao, benvenuto in questo nuovo video dove andiamo a vedere questo riff slap che hai appena ascoltato che è tratto dal mio metodo eh, easy slap lo puoi trovare o in formato ebook dove puoi scaricare direttamente il pdf con gli audio e poi sul mio sito trovi comunque anche tanti video didattici che spiegano tanti esercizi oppure contenuto nel libro cartaceo che trovi su amazon vai a cercare slap carlo chirio e ci sarà il metodo easy slap più il metodo Advanced Slap, che sono stati messi insieme per poter fare il libro cartaceo. Questo è l'esercizio numero 13. Qua iniziamo a parlare di Pluck, ovvero questo movimento che va a contraddistinguersi dal movimento Thumb, che del pollice, che abbiamo visto negli esercizi precedenti e su cui tanto abbiamo già lavorato, e andiamo a mettere questo movimento che è un pochettino eh, il, non il contrario però la risposta al, al movimento del thumb e deve essere inglobata comunque nello stesso movimento nel senso che io quando vado a fare il thumb adesso metto un ipotetico sol anzi metto proprio il sol <ride> poi vado a strappare quando ricarico il, il mio polso il mio pollice per tornare su con la sua molto spesso ottava almeno soprattutto all'inizio lo vedremo con l'ottava quindi il solo acuto vado a prenderlo qua con il mignolo attenzione a staccare sempre bene la nota Ok, cercheremo di fare in tutti e due modi, lo studio, come diceva il buon Sklarevski nel suo fantastico metodo sullo slap, eh, di studiare in tutti e due modi, cioè facendo sia le note lunghe che le note staccate, mi riferisco sempre alla nota acuta. Eh. Benissimo, uh, andiamo a vedere quindi adesso le note, lavoriamo ad ottavi, per adesso semplifichiamo un attimo la prima battuta e poi andremo a farla come l'hai sentita. All'inizio facciamo il mi con la sua ottava, sol, do, si, secondo giro, mi, sol, do, re. Uh, al movimento quindi di pollice nel mi attenzione che la sua ottava dobbiamo andarla a cercare mentre negli altri uh, andiamo sempre col dito 1 ad esempio sul sol abbiamo la sua ottava poiché andiamo a prendere o col mignolo o con l'anulare due tasti e due corte sotto uh, nella corda vuoto dobbiamo andare a cercare l'ottava alta che sarà tasto 1 tasto 2 quindi andiamo a prendere vuoto e il mi con, con l'indice mi Sol Do Si Mi Sol Do Re benissimo lo studiamo quindi sia così staccato che anche con la nota acuta lunga poi in ultima fase andiamo a mettere quella, quello spostamento ritmico e anche come note andiamo prima a, st a strappare eh, stiamo parlando del Si, sì, quindi l'ultimo quarto della prima battuta dove anziché andare a prendere mi sol do si sì, andiamo a prendere mi sol do un pausa di sedicesimo strappiamo prima di prendere il pollice e ci arriviamo col pollice dopo un. Facciamo prima il Do. Do. Quindi in questa fase andiamo ad invertire lo spostamento. Questo eh, perché? Perché è musicale per dare un po' di, di variazione. Io cerco sempre, oltre a mettere la tecnica, mettere anche un pochettino di musicalità. Quindi negli esercizi dei miei metodi molto spesso eh, ci saranno comunque delle cose musicali. Anzi, spero sempre. Andiamo a suonare il, il giro piano. 3, 4, Mi, Sol. Do, Mi, Sol, Do, Re, e riparlo. Bene, spero di esserti stato utile con questo video, poi pian pianino portalo su di velocità, mi raccomando, non aver paura a farlo molto lento, anche perché devi ottimizzare il gesto, lo strappato, devi cercare di non farlo... Così ma deve essere sempre con questo sdang e deve essere inglobato nel movimento di pollice che quando scende colpisce col pollice, nel frattempo l'indice si va a mettere dentro la corda pronto a strappare quando ricarico il pollice mi porto dietro l'indice che va a strappare l'ottava Benissimo, allora noi ci vediamo al prossimo video, fammi sapere nei commenti qua sotto se ti è utile, se hai Easy Slap o se hai qualche domanda, qualche dubbio eh, o se posso aiutarti in qualche altro modo. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo video, ciao a presto.